Se uso il piccone il video finisce E ci sto Bella ragazzi vi ricordo che se volete supportarmi Potete andare all'interno del negozio oggetti Nella sezione supporto a un creatore Inserite il codice fortu Poi accettate Da ora ogni acquisto che farete mi darà un piccolo supporto Grazie a tutti quelli che lo faranno Allora ragazzi mi sa che qua ci tocca andare al raider Lazy lake già ci sono andato in qualche altra sfida Slurpy non è il caso perché Se non posso picconare non ha senso Perché ragazzi la sfida di oggi scusate se non ho detta prima se picconiamo il video finisce Se utilizziamo il piccone il video, il video finisce Non so come scriverò nel titolo Poi vedremo È Una sfida ragazzi molto difficile Già l'ho tentato e ho perso Una perché ho perso proprio il game in ending tra l'altro E un'altra invece perché ho picconato Sempre verso l'ending ragazzi Mamma mia non so come com andrà Questo invece è l'obiettivo. Cioè se piccono ve lo faccio vedere Faccio l'effetto figo e amen Però wow Veramente una sfida complicata, cioè io già qui mi ero lendato sopra sul tetto come se volessi picconare. Già stavo facendo una stupidaggine, per esempio. Il problema principale, ragazzi, vi dico subito: qual è? È quello di non poter uh, ottenere materiali. Perché poi, con un po' di concentrazione, il, la cosa si fa. Devo dire che fino ad ora non ho perso per mancanza di materiali, ma per stupidità. Questo lo devo ammettere, però. E vediamo, ragazzi, come ce la caviamo. Io l'unico modo che ho per sfondare i muri è questo, quindi vi lascio immaginare la situazione precaria in cui mi trovo. Grazie eh. Io per ora ho 150 muri Cioè 15 muri quindi Guarda com'è felice lui a utilizzare il piccone Mamma mia che brutta mira che ha avuto Dai dai No ragazzi devo, devo cercare di, di Fare un giusto risparmio di materiali Perché altrimenti io finisco male Vabbè Poi giustamente Fortunatamente questo tipo non sapeva giocare. Perché avesse saputo giocare sarei probabilmente morto. Ok. Madreali, madreali. C'era un cecchino, tra l'altro, che ci stava sparando. Tutto nella norma. Non ci frega. Vai, vai. Sono 50 muri. Cioè, 50 di materiale. Lettera mm. Allora, qua dobbiamo fare qualche acrobazia, ragazzi. Nulla che non Nulla di impossibile. Aspettate. Siamo attento a utilizzare il piccone. Perché, ragazzi. È più difficile di quanto possiate pensare, veramente, per chi gioca da tanto a Fortnite, prendere il piccone per qualunque cosa. Ragazzi, ma non potete capire quanto è spontaneo, veramente, ecco, cosa di inquietante. Poi qua, vabbè, devo... Praticamente i proiettili piccoli ci valgono come picconate che possiamo dare... Almeno per sfondare i muri, per ragazzi, perché non potete veramente capire quanto è difficile Io, io vi proporrei di almeno provarla Per capire il mio strago, Perché è veramente tanto Specialmente, ragazzi Il tattico shotgun è che è sempre buggato. Il tattico shotgun non si vede, non si capisce perché Specialmente, ragazzi, perché uh, um, Quando, per esempio, build fight Ti viene spontaneo prendere un muro Come? Diciamo, picconando E poi, insomma, mettendo il muro Invece io qui devo sparare per farlo e fidatevi, non è scontato oh, quanto sembra. Ok, ho mm. okay, provato a spararmi. E ora il colpo ce l'ha carico in canna, mi sta ancora mirando. Mi può mirare, mi può sparare Ah, tryhardy, che noia che sei E eh, dai, cadi. Mm. Dai, sei un bersaglio easy, se si ragiona Fortu, Fortu the Gamer, Fortu the Gamer per piacere. Non essere stupido, che questo che stai facendo è veramente troppo stupido. No ragazzi, mamma mia, ragazzi, se perdevo non capite come stavo per. Cioè, veramente credo che sbroccavo di brutto. Cioè, questo non c'aveva materiali, dai, ma li ha sprecati tutti, ma invece di costruire ti facevi eliminare prima e mi davi i materiali. Dude! Dude! Why did you do it, man? Spondati, spondati! Ma sta niente, niente, niente, dammi sto legno. Ci sono da guadagnare in qualche modo. Subire danno, please! Please! Ci è andata bene, ragazzi, vedo. Ok, non Prima, però, mi sono fatto fare un danno veramente inutile da quel tipo, ragazzi. Se avessi azzeccato quelle pompate, avrei evitato un sacco di spreco di cure. No, non mi sbagliare. Guardate come stavo mettendo già in mano i picconi Guardate, guardate come stavo rovinando il game Ok, Panico Adesso avevo un po' di materiale Almeno Ampararmi Ok Dai Dai lo so che mi vedi Lo so che mi stai guardando Ok, mi conviene bruciare no, Non mi conviene perché tanto io sto in safe. Non mi conviene farlo perché io poi non posso recuperare i materiali. Io le persone le devo eliminare per farle entrare. Cioè, capito? Per pigliare materiali. Io se solo elimino i materiali di questo mi servono. Oh, fre fre fre fre fre fre fre fre fre fre fre. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Guarda che bel diversivo che ho utilizzato, guarda che bel diversivo. Sto lurido. Ho utilizzato un diversivo proprio bello, ma guarda che non funziona, eh. Guarda che spara e sparo. Ti sparo. Tieniti, belle. Due là sopra, uno con la barca e uno qua davanti. C'è la lobby qua, ciò. Che fastidio Eh, sto pure fuori safe. Vabbè, GG per me. Veramente GG Proprio easy Cioè io ho gente dietro che si sta sparando Con uno scar no? E devo mettermi a pensare Al tipo che sta fuori safe Per pigliarmi i suoi materiali Cioè ma veramente raga? Dai, fra, ma perché questa cosa? Dai, ma seriamente, ma come fai a essere ancora vivo? Dai, dammi i tuoi materiali, che altro c'avevi? Niente. C'avevi questo. Quanti ne sono? Tre. Ah beh, c'è ok. Andiamo, andiamo, ragazzi, via, via, via. Eh, uno di questi forse devo farmelo, raga, lo sapete? Forse uno me lo devo fare. Non lo so, sono indeciso. Vabbè. Eh, ma guardate che questo non c'aveva tanti materiali. Se riuscissi a far cadere questo tipo no mi ha visto quindi il mio piano malefico si è assolutamente annullato Se sta ancora che sta a fare? Mamma mia Non devo fermarmi No, i materiali Non ho niente materiali Non mi servono Via via via Panico panico panico Sono nel panico più assoluto Voi non potete capire Cosa mi sta succedendo Aiuto Ok ok Non mi ho utilizzato il piccolo No non ho utilizzato il picco. Sono con lo scavolo Sto uno con l'augista, Sto uno con l'aug la Eeeh Vabbè si sì, affaitare là sopra Uno con l'aug Certo certo E' <sussurra> sicuro <sussurra> Cioè non posso sprecare i materiali ragazzi per coprirmi capite Cioè io già che fighto e <ride> cioè sai per me Anda. Uno l'ha ammazzato. Ma l'altro ragazzi mi ha massacrato. Massacrato. Questo se c'è un fucile a pompa forte sono morto. No ragazzi non so che, che arma mi ha colpito. Ma questo mi ha fatto un buco. <susurra> <susurra> <susurra> <susurra> <susurra> <susurra> <susurra> <susurra> Chiamatemi pazzo, ma io con 40 di vita non vado a fetare. Sì, sì, levami quanto vuoi. Sicuramente ci vado in positivo tanto. Ma quelli rimasti in safe che ha fatto? Sì, è morto nella tempesta, ok. Madonna gara Sei calmo, non ti cazzo. Ok, mi sono incazzato io. Mi sono incazzato io. Ok, lanciarci, va bene, lo apprezzo, lo apprezzo Costruisci Cadi, cadi Non mi sparare, grazie Sto fai danno un attimo io sto tipo Smettila di spararmi, smettila di spararmi, sei fastidioso No, no, no, no, no, no, no. Permesso? Ah Le strutture sono sue, le strutture sono sue <ride> Che panico, che panico, che panico Raga, raga, sta andando, sta andando, devo stare solo attento. Quanti materiali ho? Me ne servono altri, me ne servono altri non posso andare con 1100, fai dare l'ultimo. Ah, oh, sta lì. Vabbè, ciao. Ok. Wow, utile. Se modifica mi fa male. Non ha modificato come avrebbe dovuto, meno male. Sì, vuole andare in safe. Ok, l'abbiamo capito questo. Sotto, si vuole coprire. Stanno insieme. Ma perché? Perché si fa questa cosa? Fra Ok, è stato ottimo. Io non so quanti materiali ha, ragazzi. Io quindi non so se il mio tryhard è a senso Capite? Ho messo una trappola. Mica ho utilizzato materiali. No, cioè, mica ho utilizzato piccone. No. Sei morto, sei morto, semplice Easy, easy, easy dude. Sei morto Let's fucking go ragazzi Una partita senza piccone Troppo forti, mi raccomando, iscrivervi al canale se non siete iscritti Per non perdervi partite di questo tipo eh.